Ciao a tutti! Perché è importante studiare la storia? Un popolo che non conosce il suo passato spesso barcolla nel presente e non ha una linea corretta via da seguire per il suo futuro.